Come avete letto dal titolo, ho scoperto che sì e di conseguenza anche C++, ha dei disagi nascosti. E sono delle cose che vi farò poi vedere a computer così pazzesche che io non le conoscevo. Le ho scoperte perché un mio amico mi ha mandato un link a delle robe strane che ha C++, e eh, vabbè funziona anche su C, e eh, vi avviso. Questo video, nonostante che sarà breve, penso sarà su una decina di minuti o poco più, vi farà scoppiare il cervello, ma proprio lo farà scoppiare. Perché sono tutte cose che, se non spiegate, non hanno senso. Ovviamente ve le spiegherò e poi vedete che ha il proprio senso. In particolare vi farò vedere tre proprio di quelle più strane che ho detto non è possibile. Talmente pensavo che non fosse possibile. L'ho voluto provare non su Linux o su Windows, ma ho preferito utilizzare un compilatore online. E il motivo di queste cose è perché sì, il compilatore online alla fine usa GCC, che c'è anche su Linux, però volevo essere certo che queste cose funzionassero senza l'uso di magari dei flag particolari da passare al compilatore. Tutto quello che vi sto per dire funziona senza mettere dei flag particolari. Allora. La prima cosa che vi farò vedere è che è possibile stampare allo schermo roba senza avere un main o meglio il main in un programma ci deve pur stare, quindi il main lo facciamo vuoto però possiamo sempre stampare qualcosa a schermo La seconda cosa che vi farò vedere è che praticamente in C e anche in C++ esistono degli operatori alternativi Cosa significa operatori alternativi? Non significa che sono degli aggiunti, significa che sono degli operatori che sostituiscono quelle che già servono, tipo le parentesi graffe o le parentesi quadre. C'è anche un operatore alternativo per il non uguale, quindi un'alternativa a punto esclamativo uguale. E la terza cosa che vi farò vedere è che indicizzare un array è un'operazione commutativa. Cosa significa che indicizzare un array è un'operazione commutativa? Ovviamente... Ve lo farò vedere dopo la sigla, ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che pubblico su questo canale. E quindi andiamo a vedere questi tre disagi di C e C++. Sigla! Benissimo, pinguini! Allora, la prima cosa che vediamo come vi avevo promesso nell'introduzione del video è che noi possiamo avere un um, programma che stampa a schermo o comunque in generale può fare delle robe, quindi in particolare stampare a schermo con un main vuoto allora andiamo a vedere, come vi dicevo questo è il compilatore online, fatemelo fare più grande così poi voi non vi lamentate perché ogni tanto qualcuno mi dice Devi fare il carattere più grande Avete ragione Allora intanto tolgo questi commenti Questo diciamo è lo stub standard che Programmeets mi dà Quindi nulla di, diciamo, nuovo E seguiamo questo programma Ok, abbiamo un printf dentro il main Stumble award Semplice Però vi avevo detto che possiamo ottenere lo stesso risultato Senza avere il main e come lo facciamo? Semplice! Creando una variabile globale, che la chiamiamo pippo, in cui metto il printf. Andiamo a vedere se funziona. Oh cazzo, non funziona? A few later. Ci sono stati dei problemi perché... io avevo provato questo esempio con il compilatore di C++ e non pensavo che non funzionava in C, perché nel video vi avevo detto che questi esempi funzionavano sia in C che in C++. Eh, questo non funziona in C, non so perché. Però in C++ eh, funziona. vede che io sto avendo qua un Hello World. E eh, Sto stampando qua. Il main lo posso semplicemente anche fare vuoto senza la return. E qui funziona ugualmente. Ok, questa è l'unica imprecisione che ho detto nel video precedente, perché... Pensavo che anche un compilatore di C funziona, sicuramente qui il programming sta utilizzando G perché sono sicuro che per si sì utilizza GCC, quindi abbiamo scoperto che non sempre il main è il punto di ingresso di un programma. Vediamo qua cosa succede se io metto un'altra print ref e scrivo questo è il main. Secondo voi... Il programma. Cosa stamperà prima? Hello World o questo è il main? Ah, sì, sì. devo mettere il punto V, dimentico sempre! Prima stampa Hello World e poi il main. Beh, perché questa cosa funziona? Perché printf restituisce il numero di caratteri che vengono generati. È vero che qua abbiamo una stringa costante, però ricordiamoci che il printf può formare una stringa con i placeholder, giusto? Metto 5 e quindi questa stringa non ha una dimensione che può essere determinata a compile time, ma deve essere interpretata, e quindi il risultato di quello che è il printf non è sempre chiaro, deve essere interpretata, e il printf restituisce il numero di caratteri della stringa che ha generato, quindi siccome questa funzione restituisce qualcosa, noi qua possiamo inizializzare la variabile pippo con quello che succede qua, e poi il programma procede col main. Ora qua passiamo al secondo esempio, ovvero quello degli operatori alternativi. E questa è la cosa che vi farà spaccare il cervello. Ora vi farò delle modifiche al codice e poi vi spiegherò meglio. Secondo voi questo codice funziona? Andiamo a vedere. E certo che funziona. Ho sostituito l'operatore cancelletto con questi due caratteri percentuale due punti, e ho sostituito le parentesi graffe con questi due caratteri, minore percentuale e percentuale maggiore. E funziona. E ci sono anche altri, diciamo, caratteri, tipo, facciamo questo esempio. If eh, Pippo diverso da 10, return Allora, Pippo sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sarà 13 caratteri, quindi Pippo, se è diverso a 10, ritorno quindi non stamperà mai questa scritta, giusto? Ah, scusate, deve essere solo un numero. Return 1. Perfetto. Però possiamo mettere qua not ech, che significa not equal, e funziona. Metto qua 13. Il programma. Eh, semplicemente continuerà Perché qua quando Pippo è diverso da 13 restituirà false E quindi andrà qua e procederà tranquillamente il programma Ma ci sono altri operatori alternativi? Certo, li vediamo dopo Ora, perché questa cosa funziona? Ora, perché ci sono questi operatori alternativi? Dunque, ci sono questi operatori alternativi per Perché il compilatore C E quindi di conseguenza anche C++ Deve essere compatibile con il, La codifica dei caratteri Chiamata ISO 646, che è un tipo di codifica a 7 bit e questo tipo di codifica che vedete qua a schermo non so se voi lo notate, sono lo so che sono tanti caratteri, ma non sono moltissimi non contiene il cancelletto non contiene le parentesi graffe e se vedete non contiene neanche le parentesi quadrate e quindi per quei computer che quando insomma, si è stato inventato insomma negli anni 70 suppongo che questo tipo di codifica sia antica sia, cioè molto vecchia, diciamo così. E questo tipo di codifica, infatti, è stato introdotto nel 67. E quindi aveva un set di carattere molto limitato. E insomma, tutti quei computer che la implementavano dovevano no, che non avevano le parentesi graffo, le parentesi quadro, e il cancelletto dovevano utilizzarla. E quindi, bene. E questo è spiegato. Anche quest'altro, diciamo, stranezza di C. E adesso passiamo all'ultimo esempio. Che è quello che dice che l'operatore di indicizzazione degli array è commutativo E questa cosa, attenzione, mi fa scoppiare il cervello Facciamo questa cosa, togliamo Pippo perché ormai non serve più ha, Il loro l'ha fatto, togliamo proprio tutto, puliamo proprio, puliamo tutto Dunque, creiamo un piccolo array, lo chiamiamo A Non mettiamo le dimensioni, me ne sto fregando E mettiamo qua 0, 1, 2, 3, 4 e 5 ovviamente posso fare printf di qualcosa e metto qua A di 3 semplicemente stamperà 3 perfetto mettiamo qua 47 non deve dare problemi che magari non stiamo stampando il numero giusto ora ovviamente qua ci sono le parentesi graffe posso utilizzare questo operatore per riprenderci a quello che abbiamo detto prima? Ma certo! Siccome nella codifica ISO 646 non ci sono neanche le parentesi quadrate, possiamo fare questo. Questo operatore sostituisce la parentesi quadrata aperta, questo altro operatore sostituisce la parentesi quadrata chiusa. Tutto funziona. E io non sto mettendo nessun altro flag. Ora, allora, che vuol dire che l'operatore di indicizzazione è computativo? Che io posso scrivere questa cosa invertendo l'indice con l'array. Anziché fare a di 3, posso scrivere 3 di a. E funziona, Ha voglia che funziona. Questo funziona. E perché funziona? Il motivo per cui funziona è il seguente. Punto 1, prima vi spiego il motivo, qua possiamo mettere anche l'operatore quello figo per le parentesi quadrate. E funziona, vedete? Non c'è alcun problema. Il motivo per cui questa cosa funziona è il seguente. In questo video, io vi spiegavo che un array è un puntatore alla prima locazione di memoria. Quindi se io voglio prendere il quarto elemento, che è quello indicizzato alla posizione 3, una cosa che posso fare è la seguente. Prendo A, che è un puntatore, aggiungo tre locazioni e poi faccio eh, la differenziazione. E questa cosa, vedete che funziona. E questa operazione è totalmente equivalente ad A di 3. Però questa, diciamo, operazione è semplicemente una somma, giusto? Utilizzando quella che viene definita l'aritmetica dei puntatori. Però, essendo una, una somma è commutativa, quindi posso fare anche 3 più A. E questo è equivalente a scrivere questa roba. E funziona tutto. Non so cos'altro dirvi se non che... ...pensa che mi debba scusare per avervi, diciamo, distrutto tutte le certezze che avevate su C++. Perfetto, abbiamo terminato, spero che vi sia piaciuto. Torniamo a dove eravamo prima. Ah, avete capito che cosa vi ho fatto vedere? Cioè, esiste anche l'operatore alternativo per il preprocessore, anziché dal cancelletto c'è quella roba là che cos'è la percentuale uguale. Oh no, scusami, percentuale due punti, non me lo ricordo più. Benissimo, pinguini. Io come al solito vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a questo punto e vi rimando a tutti gli altri video che porto di Codecademy Academy. E se vi siete persi lo speciale di Core Academy, vi consiglio di andarvi a recuperare dove sarà, qui sotto o qui sopra, non me lo ricordo più. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, kill!